Ciao a tutti, oggi parliamo di test delle spennate, parliamo di test delle spennate perché sento sempre in giro un po' di tutte, specialmente dai neofiti e eh, specialmente da chi si è approcciato al tiro alco nudo e parliamo ovviamente solo di arco nudo perché nell'arco olimpico e nell'arco compound ci sono altri, altri fattori da tenere, eh, da tenere in debito conto. Parliamo intanto, parliamo intanto di ehm, di alcuni test delle spennate vedo tantissime persone che si accaniscono, che si accaniscono sul test delle spennate eh, tagliano, tagliano allungano mettono punte improponibili punte addirittura con peso eccessivo non dimentichiamoci mai che la balistica esterna è una scienza e che prevede un FOC, eh, quindi uno spostamento della, della master, del centro di gravità verso la punta affinché la punta vada in modo uniforme verso il bersaglio e non si ribalti, quindi il, il centro di gravità deve essere spostato, deve essere spostato, sono state fatte delle prove, deve essere spostato in una certa percentuale. No, noi abbiamo il centro geometrico e il centro di gravità e in questo punto la percentuale fra, sulla lunghezza della freccia, fra il centro geometrico e il centro di gravità ci darà il, il, il FOC e questo è, sarà determinato ovviamente dal, dal peso della punta. Veniamo a noi, veniamo alla, alla spennata. La spennata è stata inventata, questo test è stato inventato nel 1972 addirittura da un certo Elias, che ha visto che più o meno i nodi eh, vibravano con le frecce rigide un po' più a sinistra, con le frecce più flessibili eh, andavano un pochettino più a destra e da lì ha stabilito che eh, tirando le frecce spennate poteva capire se i nodi, i due nodi, la, la vibrazione la freccia con i suoi due, no, i suoi due nodi, eh, quindi che mantenevano una traiettoria adeguata, eh, era, era per l'appunto meglio no? nel volo della freccia. Però non c'è mai stato un, un vero modello matematico che spiegasse effettivamente se questa aveva, aveva più o meno un senso. A me, a me, e adesso andiamo a vedere il mio materiale, a me con i sinusoidi, e circa 34, 35, 34 lire e mezzo, quasi 35 lire effettive, al mio allungo che è di 27 pollici, ho preferito una freccia più morbida, quindi ho progettato una freccia da utilizzare all'aperto, da utilizzare nel 3D e nel in cui eh, potesse darmi intanto meno interferenze possibili perché eh, sappiamo che nell'arco nudo quello che fa variare, eh, fa variare la rosata e sono purtroppo le interferenze anche quelle più suddole non ce ne accorgiamo ma la freccia che tocca da qualche parte specialmente con questi rest più avanzati potrebbe per l'appunto dare fastidio alla rosata, non dimentichiamoci che è l'incostanza del difetto che fa variare la rosata, perché un difetto, un flettente storto eh, possiamo tranquillamente utilizzarlo perché non darà, sarà costante, il suo difetto sarà costante nel tempo, quindi non ci darà nessun fastidio, invece è l'incostanza quello che dà più fastidio che allargerà la rosata, l'incostanza nel rilascio, l'incostanza nella tecnica ovviamente. Ma veniamo a noi, quello che, conta, quello che conta soprattutto non è accanirsi nella, nella, nella spennata. La spennata è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, perché alla fine della mia messa a punto, alla fine della mia messa a punto ecco dove è la mia spennata. La spennata stabilisce che questa freccia dovrebbe essere morbida, e in effetti lo è un pochettino morbida, perché poi vedremo la prova della carta che ho appena fatto vedremo che eh, la freccia eh, è leggermente morbida la punta ha bucato prima sulla destra e poi la le arette sono passate a sinistra intanto come l'ho costruita questa, come l'ho progettata questa, questa freccia Beh, intanto ho voluto una freccia molto leggera una freccia che mi permettesse eh, di sbagliare anche la valutazione un po' di valutazione nel, nel 3d quindi ho progettato una freccia da 208 grani totali, 210 grani, con una punta da 70 grani e una VAP V6900, eh, le cocche sono iston G1 e ho messo quattro eh, lette, quattro lette per avere un pochino più di volume in coda, eh, le quattro lette sono, sono è, è normale mettere quattro lette, non è una, una, una cosa stranissima, una volta si faceva normalmente poi è andata in disuso perché tutti mettono tralette quindi è giusto mettere tralette e eh, variare la composizione della lette potrebbe essere una cosa sbagliata assolutamente no mettere quattro alette una volta era abbastanza normale poi come dico eh, si è un po è andata nel dimenticatoio invece no per l'arco nudo invece ha un senso molto importante, perché il volume in coda è molto importante per alcuni, perché stabilizza la freccia, perché la fa volare bene. Io addirittura eh, nell'indor e anche nell'outdoor avevo iniziato con eh, alette naturali da tre pollici e funzionavano molto bene, funzionavano molto bene anche fino a 90 metri, non c'erano grosse controindicazioni e le che chiudevano bene, però poi ahimè, eh, sabato scorso ho fatto una gara a Anterefield dove ha piovuto veramente tantissimo, e, e, ed è stata una debacle clamorosa. E, e, le alette, e le frecce sono diventate incontrollabili e ho dovuto togliere niente. Nell'audor non adopererò eh, più alette naturali ahimè perché veramente non sono non ho perduto completamente in precisione però eh, è stata una buona idea quella di montarne 4 eh, montandone quattro ottengo gli stessi risultati eh, che ho ottenuto con le alette naturali da 3 pollici e, e sono molto molto molto soddisfatto infatti eh, la domenica ho poi fatto la gara anterefido, ho fatto 337 punti e, e tutto sommato è, è, un buon, è un buon punteggio per un, per un, ve, un, vecchio, un vecchio arciere. Come, ehm, anzi addirittura eh, per chi dice la freccia però è molto leggera eh, può subire variazioni, no assolutamente no perché eh, questo sabato, sabato scorso ho fatto la gara 50 metri round a Venaria, dove c'era veramente un vento fortissimo. raffiche che erano veramente sui 50 km orari, 50-60 km h e dove potete andare a vedere le classifiche, anche i, gli arcieri olimpici della nazionale italiana di Cantalupa, che erano quel sabato a fare la gara, hanno veramente fatto molto al di sotto delle loro possibilità. Diciamo che gente come Nespoli che normalmente fa 660 punti ne ha fatti 620, 630 un Morello ha fatto 617 punti dove poi la domenica hanno fatto 40, 50 punti in più io con queste freccine qua eh, questi spaghetti con quattro alette da 208, 210 grani con 70 grani in punta ho fatto i miei 604 punti i miei 604 punti tutto sommato onesti eh, per quelle condizioni, condizioni medie. Quindi diciamo la freccia funziona, funziona, io la, la do, la, alla domenica sono poi andato a fare una gara 3D con queste frecce e tutto sommato è andato bene, sono stato sui 440 punti ed era una gara difficile, eh, medio, media difficile, eh, le distanze erano comunque molto lunghe e sono comunque anche soddisfatto. Del, del, del punteggio quindi la freccia funziona parliamo dello spine il mio spine dinamico è leggermente morbido perché preferisco una freccia leggermente morbida preferisco una freccia leggermente morbida perché è una freccia che commette meno errori durante il paradosso nel mio rilascio mi commette meno interferenze mi dà meno interferenze quindi io consiglio sempre al contrario degli olimpici che prediligono una freccia leggermente rigida Nell'arco nudo prediligo una freccia leggermente, leggermente morbida. Nell'indor non, non è un grosso problema, nell'indor possiamo tirare anche eh, frecce molto rigide che non ci sono grossi problemi, ma nel, dove dobbiamo tirare anche a 50 metri le interferenze veramente possono allargare tantissimo la rosata e quindi darci, darci molto, molto, molto, molto fastidio. Vediamo il punto di incocco che è scaturito vediamo un po' alla fine che cosa è successo dopo la mia messa a punto anzi, al riguardo della messa a punto, di come io eh, ho costruito la mia messa a punto, vi invito ad acquistare, ad andare a vedere l'articolo che ho scritto sulla rivista Arco, secondo il mio modesto parere è un eh, è un articolo esaustivo per quanto riguarda la messa a punto arco nudo eh, dove ho, ho messo tutti i miei appunti sulla scelta dei materiali, sulla progettazione della freccia e sulla messa a punto che ne scaturisce a, e, e l'ho fatto anche a vari livelli di, di capacità tecnica, a vari livelli di capacità tecniche che l'arciere ha. Quindi, Man mano che ci si va avanti con le proprie capacità tecniche, eh, ovviamente la varierà il tipo di messa a punto e dove dovrò andare a fare le, le opportune verifiche. Quindi vi consiglio di andare a leggervi questo articolo sulla rivista Arco, eh, dovrebbe essere uscita ad aprile eh, 2022, la rivista marzo-aprile 2021. Eh, che dire? Sappiamo tutti che, come vedete, le, le, le spennate qua che abbiamo visto, queste sono le spennate, l'ho tirata a 18 metri, la spennata è andata a destra, l'ho tirata più volte, quindi è andata sempre a questo punto, qua diciamo, sono stati i tiri sempre a 18 metri, poi vedremo da vicino anche lo strappo che ne è scaturito, Cosa ha importanza nel, nell'arco nudo? L'importante dell'arco nudo è che la freccia quando, è, quando parte non deve, avere, non deve avere una rotazione, una rotazione né verso l'alto né una rotazione verso il basso. Questo è importantissimo, anche per le corte distanze, dove effettivamente poi bisogna fare i punti. I punti, si, le, le gare si vincono alle corte distanze, dove bisogna fare i 6 nell'altare fine, dove bisogna fare i 18, è lì che si vincono le, corte, le, le, le gare. Quindi io tutta la messa a punto la faccio con lo string dei 18 metri, quindi non vario mai la messa a punto, eh, il, vario la messa a punto, il tipo di messa a punto lo varierò, sì, però lo string sarà sempre e solo quello dei 18 metri. A meno che non ho un arco, eh, una configurazione, quindi un, un arco gemello, come effettivamente ho, dove eh, farò la messa a punto solamente per il 50 metri ram, solamente per il 50 metri RAM, allora tutte le mie messa a punte le faccio con lo string, ovviamente con la presa sulla corda dei 50 metri. Per invece per tutte le altre gare, quindi 18 metri eh, 3D e altre fill, la presa della corda sarà sempre e solo quella dei 18 metri, perché le gare si vincono alle corte distanze. Non mi interessa fare 9 a 50 metri, ma non devo, non devo, non devo fare 12 a 5 metri. A 5 metri devo fare 18. Detto questo, voglio ancora dire una cosa molto importante. Non esiste la prova della camminata nell'arco nudo. Non esiste la prova della camminata nell'arco nudo. Non esiste, non esiste proprio la prova della camminata dell'uno dei 5 metri indietro non esiste già secondo me anche per l'olimpico mi sembra una grande cavolata ma nell'arco nudo assolutamente no nell'arco nudo esiste solo chiudo la rosata non chiudo la rosata questa è la cosa più importante di tutto comunque vediamo cos'è scaturito alla fine della fiera cos'è scaturito è scaturito, scaturito che? il punto di incocco inferiore il punto di inferiore il punto di inferiore è un ottavo il tiller come ho modificato il mio tiller il mio tiller quindi ho, più, ho precaricato di più il flettente superiore di due ottavi il flettente superiore di ottavi rispetto al flettente inferiore questo su questi sui sinusoidi su, su questo arco e sono rimasti perfetti perfettamente rigidi perfettamente rigidi non si muovono minimamente il tiller di questi flettenti sinusoid non si muove minimamente, ho sentito delle favole di questo genere che il tiller varia a casaccio assolutamente no ripeto 604 punti con vento fortissimo eh, tre gare 3D sempre sopra i 440 punti eh, la scorsa settimana 337 punti nel, nel, nel 12 più 12 ho un brace, io, questi sono da 66 pollici. Quest'arco è da 66 pollici, il mio brace è in questo momento di 8 e mezzo. Quindi preferisco un brace leggermente più lungo del normale. No? Normalmente su 66 pollici si utilizza un brace da 8 tra 8 e un quarto. Vedo in giro, io lo preferisco un pochettino più lungo il, il brace, un pochettino, un pochettino più largo. Uh, perché uh, anche questo influisce sullo spine dinamico influisce sul, uh, sulla spinta della freccia sul tempo di spinta della freccia la mia corda è, è um, fast flight spectra uh, anche perché costa esattamente la metà di quei filati super costosi che utilizzano gli archi olimpici o gli archi compound sull'arco nudo va benissimo il Fast Flight, Fast Flight Plus che poi se trovate lo Spectra lo pagate 35 euro, 37 euro la bobina da un quarto di libro quindi è ottimo, io utilizzo 18 fili di questo, quindi una, una, una, una corda abbastanza corposa che abbia massa che abbia stabilità la stabilità paga sempre nell'arco nudo e questo è molto importante. Quindi non fossilizziamoci, non fossilizziamoci sulla spennata, non è che a tutti i costi se la spennata non va con le impennate chiuderemo la rosata. Non funziona così. Non è che la spennata con le impennate automaticamente vi farà chiudere la rosata. No, non, non è così che funziona. Leggetevi l'articolo, è molto lungo, è molto ben dettagliato e vi darà qualche spunto per capire, per capire un po' di più eh, come, come fare la variazione sulla, sulla vostra messa a punto e come, come proseguire, diciamo, come ottenere la massima performance dal, dal vostro lato. Vediamo lo strato, lo vediamo un attimo. ecco questo è lo strappo come vedete qua è entrata la punta la punta della freccia qua è la forma delle alette c'è circa un centimetro che a mio modesto parere è perfetto una freccia col punto d'incocco in, senza eh, rotazioni esce senza rotazioni sul piano verticale ed è leggermente morbida come io, ah, come io volevo e, e come deve effettivamente, effettivamente funzionare quindi concludendo per concludere quattro alette, quattro alette, è un'ottima idea quella delle quattro alette, provateci, provateci con le quattro alette. Io uso le divane SS3, le trovo molto performanti, eh, preferisco il tipo, il tipo di aletta molto morbida, molto morbida, preferisco il tipo di aletta molto morbida, perché non si rovina, passa anche i paglioni e non si rovina minimamente. E poi oltretutto ha questo effetto aerodinamico, ha questo effetto aerodinamico che è una grandissima idea, una grandissima idea ed è molto molto molto performante e a me funziona veramente veramente bene. Provateci, sperimentate. Non ricordatevi sempre che occorre sperimentare. Ok? Se avete qualche domanda, scrivetemela tranquillamente nei commenti. Io rispondo sempre rispondo sempre a tutti, senza nessun senza nessun problema. Ok? Iscrivetevi al canale. Grazie, ciao a tutti.